Rieccoci, ben ritrovati in diretta, nuovo appuntamento con Buongiorno Dottore, in diretta dagli studi di Retta 7, allora nuovo appuntamento con Lodontoiate, la dottoressa Giorgia Carpegna, qui vado a fare il bentornato, E allora buongiorno dottoressa. Buongiorno, grazie mille per avermi di nuovo qua con voi. Allora intanto vedete già la regia vi propone i contatti per intervenire nella nostra trasmissione 011 06 00 774 per le vostre telefonate 348 80 40 254 per i vostri sms e whatsapp abbiamo visto eh, il sorriso della dottoressa Carpegna il titolo estetica del sorriso e la grafica anzi la foto che già ci propone la regia se non sbaglio era no, eh, Giulia, Roberts. Giulia Roberts mi sembrava sì. infatti Giulia Roberts quindi diciamo una diva eh, di Hollywood non ho visto che non c'è bisogno di trucco eccessivo, scollature, a colpire una persona molto spesso e il sorriso è proprio questo, come vedete è il tema del giorno, estetica del sorriso, quindi eh, cosa si può fare per migliorare eh, la parte in, nel modo migliore il più possibile, noi sappiamo che eh, insomma, ci sono tanti sviluppi, tante novità in questo senso. Assolutamente sì, quello che si può fare per migliorare il proprio sorriso nel momento in cui una persona ha una bocca sana prevede dai più, classi, più classici sbiancamenti, quindi andare a, a modificare quello che è il colore dei, dei denti di ogni persona, che purtroppo con le abitudini quotidiane, quali mm. caffè, fumo, tè, eh, possono macchiare i nostri denti, oppure nei casi in cui vi siano o del, dei denti che non sono nella posizione corretta o non hanno una forma corretta, possiamo andare a modificarle tramite apparecchi oppure con delle faccette in ceramica. Quindi le soluzioni sono... Sono tante. ecco così tanto la regia propone, devo dire, che già prima non è neanche malissimo eh, come dentatura, ma dopo si vede la differenza. Ecco, eh, sì, ha parlato anche del tè, tra l'altro, perché sì. si parla tanto di caffè e fumo, sì. anche il tè può far male, diciamo... Male, può macchiare così può come macchiare, tutte le sostanze certo. colorate, quindi tè, il, i mirtilli, il vino rosso, eh, non si parla ovviamente di umanismo che causano carie o danni effettivi, cioè. ma possono lasciare delle pigmentazioni sui denti che nel lungo termine si accumulano e quindi permettono di cambiare il, il colore stesso. e tutto quanto assolutamente recuperabile, ovviamente con una buona igiene orale, con eh, le pulizie professionali in studio eh, e poi infine con degli sbiancamenti che sono dei gel che vengono applicati sul dente, eh, in, sui denti durante il, la seduta di, di pulizia e che vengono attivati tramite delle lampade led e vanno a rimuovere appunto i pigmenti delle sostanze che abbiamo citato precedentemente, eh, permettendo di ritornare al colore originale, al colore bianco del, del dente. Anche la liquirizia come È vediamo nell'immagine, Ecco, ehm, sì, quindi sbiancamento, eh, operazione di sbiancamento, eh, dopodiché eh, come prosegue? L'intervento più o meno quanto dura, non credo sia niente di traumatico per un paziente, visto che a volte quando si parla di dentista si evocano eh, fin da bambini cose non bellissime, non so, ma non credo in questo caso. Come avviene, come avviene soprattutto dopo, cioè come si mantiene quello che è stato fatto in questo caso come sbiancamento? Allora, so come giustamente dicevi, sono dei trattamenti assolutamente eh, indolore, non causano, se fatti correttamente, non causano sensibilità e non causano danno al dente, cioè il dente non viene assottigliato o rovinato. Quello che eh, cambia nei trattamenti è in base a quanto il dente... Eh, e macchiato ci sono trattamenti che possono che vengono effettuati in 10 15 minuti o trattamenti anche più lunghi che possono richiedere delle mascherine personalizzate eh, applicate per 6 7 ore al giorno quindi il paziente le applica anche a casa ehm, e vengono tenute per, per due settimane questo viene valutato durante la visita in base alle necessità alle aspettative dal, del, del paziente e, nei giorni successivi, nei mesi successivi, in realtà il paziente, l'unica cosa che deve fare è continuare ad avere una buona, una buona igiene orale. La maggior parte dei trattamenti che esistono ad oggi non richiedono particolari indicazioni né, o attenzioni nei giorni, nei giorni successivi. Noi consigliamo sempre, magari il giorno stesso, di evitare appunto quelle sostanze, quali caffè o, o fumo, che possono che possono macchiare nuovamente. però il trattamento ha una durata, in base a quello che si sceglie, da un minimo di 4 mesi fino anche a un anno e mezzo, due. E così, intanto era quella la mascherina che vedevamo prima, l'allergia ha proposto una sorta di eh, trattamento, no questa si sì, no, questa è questa, è la questa qui è una mascherina che viene applicata in realtà eh, di, mh, per raddrizzare i denti. La, la mascherina che, si, che viene fatta viene applicata un pochettino più, più spessa e all'interno della stessa viene c'è cioè proprio lo spazio per applicare il gel nella quantità giusta uh, tutti i giorni. Ecco, eh, diceva che eh, già, perché allora, il primo giorno magari evitare caffè e sigarette, mm -hmm. quindi dal giorno dopo in teoria uno potrebbe. Sì, evitare... tendenzialmente sì, ovvio che è sempre preferibile, soprattutto per il fumo, che è anche dannoso in questo in caso. Non, esatto, non solo per, per quanto riguarda le macchie, ridurre poi il, il consumo: allora 011, 01 queste qua sono le mascherine, qua, sì, eh, ecco. Eh, 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta 348 80 40 254 per mandare sms o whatsapp intanto ecco sta per arrivare una cosa di cui ecco si parlava tra l'altro i microfoni spenti perché eh, molte celebrità eh, e in questo caso del mondo dello sport, quindi apparentemente meno legate all'immagine come può essere Giulia Roberts che vedevamo prima, ma sappiamo com'è il mondo di oggi, anche eh, i campioni dello sport si sottopongono a trattamenti eh, di come quelli di cui parlava la dottoressa. Assolutamente Campini. sì in questi casi vengono state sicuramente applicate sia una parte di apparecchi che ha fatto sì del, di riuscire a raddrizzare i denti e successivamente ovviamente l'opera non è solo quella di uno sbiancamento ma abbiamo anche l'applicazione di faccette in ceramica e poi con l'aiuto poi anche magari della chirurgia plastica vengono o con la medicina estetica tramite filler o, o, o altro viene poi ovviamente rimodernato anche la linea del del sorriso, delle labbra, mm. e il terzo inferiore del viso, comunque. Insomma anche il, proprio il sorriso a volte ci può essere il filler, ci possono essere interventi di questo genere. Sì, la medicina che... estetica per quanto cioè. riguarda il sorriso ovviamente aiuta molto, perché sia nei casi in cui si sollevi, sorridendo venga mostrata troppa parte della gengiva, chiamato gummy smile, si può intervenire tramite il, il botox. Mm. In pazienti che soffrono molto di bruxismo si può applicare anche in questo caso della tossina botulinica a livello mandibolare per bloccare i muscoli e poi spostando i denti le labbra possono recuperare turgore e volume eh, come una volta e può essere anche quello aiutato eventualmente poi con dei filler di acido ialuronico e quindi andare a ridare le giuste dimensioni del terzo inferiore del viso. Ecco tra l'altro ho parlato di bruxismo che è legato a questo discorso nel senso che ci sono proprio dei colpi d'ascia che possono danneggiare molto il dente e si può intervenire anche in quel senso. Sì assolutamente, nel caso in cui i pazienti si. è una situazione in cui si verifica ovviamente andando più avanti nel, nell'età questa però eh, si può, i denti vengono consumati e quindi riducono quella che è la loro dimensione, la loro altezza e tramite le faccette si possono ricostruire, ovviamente bisogna ricostruire tutti quanti i denti consumati, non se ne può scegliere solo uno o due, ma eh, si vanno a ricostruire tutte le, le superfici, riallungandole e ridando la dimensione normale. E a quel punto il dente ha una vitalità e una forza almeno paragonabile a quella che aveva in precedenza sì sì, sì sì assolutamente quello si recupera e poi quello che dico sempre ai miei pazienti quando si vanno a fare queste ricostruzioni ovviamente non è una, non è eterno se una persona è affetta da brux bruxismo continuerà ad avere un pochettino questa parafunzione ma quello, almeno andremo a rovinare eventualmente la ricostruzione e non il proprio dente che come giustamente ha detto mette, rimane, rimane vitale e sano al di sotto della ricostruzione quindi è una protezione ulteriore che gli si dà mi permetto una battuta, poi rientriamo in tema, assolutamente, perché uno odontoiatra consigliava in questi casi e dice, arriva in America fanno così, applicano bollini adesivi a seconda in casa, nei luoghi di lavoro, così uno passa, non si accorge, mm -hmm. vedi il bollino, ha ah, già, eh, sto... Ma è una tecnica, in realtà è una Quindi tecnica, esiste. esiste, esistono addirittura delle applicazioni che mandano i reminder del controlla se stai bruxando, non, non stringere i denti. È vero, questa era la versione vecchia, sì, la sì, versione sì. 2.0 e così. Eh, sì, sì, sì, cioè esistono assolutamente, come quella che ricorda di bere ogni mezz'ora, mm. piuttosto che ti ricorda, ci sono le applicazioni che ricordano di non bruxare, non stringere i denti. Anche se noi sappiamo essere un fenomeno spesso involontario, quindi non è facile sì, e anche spesso notturno, senso. quindi esatto, di esatto. conseguenza lì non funzionerebbero né applicazioni né pallini mm. in giro. In tal caso si usa il Bite, poi magari ne parleremo. Intanto ecco, sì. abbiamo anche alcuni tipi di bruxismo assente, assente lieve o eh, moderato. Se è vero, ecco, intanto ricordiamo sempre 011 06 00 774 per le vostre telefonate, 348 80 54. se volete mandarci sms o whatsapp per qualunque dubbio di carattere medico eh, in ambito ovviamente possibilmente odontoiatrico, non c'è bisogno per forza di parlare di questioni estetiche, ma almeno che sia in ambito odontoiatrico, lo diciamo sempre. Eh, la dottoressa aveva più o meno imitato quella che in questo caso la la foto che abbiamo visto. Eh, noi tra l'altro ricordiamo brevemente, poi torniamo sul tema del giorno, alcune regole fondamentali lo facciamo sempre. Eh, se, se chiamati in diretta, eh, mai audio del televisore alzato. Cioè l'audio del televisore deve essere sempre abbassato a zero, non deve esistere. Quindi eh, silenzioso il televisore. Non usare la viva voce, possibilmente che deteriora la qualità dell'audio. E soprattutto non fare più di un intervento che sia telefonato o messaggio per puntata. Detto questo veniamo eh, proprio, visto che qui siamo anche molto in tema di forma del dente, sì? all'altra parte che abbiamo già eh, accennato. Del, diciamo, dell'estetica del sorriso per quel che riguarda proprio l'armonia della dentatura. Prima la regia aveva proposto un'immagine interessante, i denti di vario tipo, ovali, rettangolari, sì. eccetera. La forma del dente cambia da persona a persona in base alla propria fisionomia, esistono delle leggi eh, che sono chiamate regole auree che vanno a determinare per ognuno di noi qual è la dimensione perfetta che dovremmo avere in rapporto non solo dente con dente ma anche in rapporto al resto del viso, quindi al, come dicevamo prima al terzo superiore, medio inferiore del viso, perciò le diverse altezze, alla um, dimensione del, del naso e um, di conseguenza anche la lunghezza stessa del viso determina un po' la lunghezza dei denti. Quando noi sorridiamo scopriamo no, la i denti superiori in un determinato modo e eh, come un'immagine che avevamo visto prima che eh, faceva vedere la linea effettiva del, del sorriso verso l'alto, i denti superiori dovrebbero, dovrebbero toccare tutti quanti il labbro, il labbro inferiore quando andiamo a sorridere. Se viene scoperto di più o, o di meno eh, c'è necessità di, di allungare o accorciare la, il, i denti eventualmente. Tutti questi calcoli vengono fatti ovviamente non eh, solo tramite una visita, vengono fatte delle fotografie. Al eh, giorno d'oggi, eh, grazie all'innovazione delle, delle tecniche, possiamo fare una scansione in tre dimensioni sia del volto che eh, dei denti stessi e mettendo insieme tutte queste informazioni si vanno a fare le proporzioni e... Ehm, Tramite, si chiama Digital Smile Design, uh, si, si propone al paziente quello che potrebbe essere il miglior sorriso per, uh, per se stesso. Sì, allora, Dunque, sono intanto te. Chiederei alla regia di tenere eh, lì ferma l'immagine che ha proposto prima, non la rimettiamo adesso, ma poi le volevo fare una domanda, proporre in quel caso se c'è qualcosa che si può fare. Eh, invece ecco, è importante il fatto che l'innovazione tecnologica, parlando anche di 3D, è molto importante in questo settore, perché in altri settori eh, specializzazione a volte si dice sì, d'accordo, però... Eh, questo è proprio un campo in cui l'innovazione... Sì. Allora, l'innovazione comunque aiuta anche quello che è la prognosi e la possibilità di predicibilità del, del risultato. Come vediamo dal, dall'immagine, tramite diverse applicazioni, io posso andare a simulare quello che sarà il volume finale o la dimensione finale... Del, del dente del, del paziente e quindi eh, decidere anche se eh, dovrò ricostruire un, uno o due denti oppure tutto quanto il, il sorriso. E eh, soprattutto la tecnologia mi permette di poter dialogare più facilmente col paziente perché, un conto è dire sì, facciamo sei faccette, un altro conto è fargli vedere delle immagini con un prima e un dopo, fatte su di lui in tre dimensioni, avere la, la possibilità di. E stampare effettivamente la nuova dentatura, fargliela provare il, giun, il giorno in, durante l'appuntamento e quindi far vedere su se stesso um, come sarebbe il, il risultato, così da poterne far, fargli delle fotografie, poter vedere quale l'ingombro eventualmente in bocca, come riesce a parlare. E quindi è un, un ottimo strumento di dialogo con il, con il paziente, che sì, è vero, si affida allo professionista, perché deve esserci sempre la fiducia nel, nel suo operato, ma eh, riesce anche in questo modo a essere edotto di, di quel che si, si andrà a fare. Ecco, come dicevo, alla regia si può riproporre la dentatura in cui si vedeva la linea che deve essere perfetta eh, perché ah. sia giusto il sorriso, perché aderisca bene eh, l'arcata la, la, dentale. In questo caso questa è, un, è abbastanza una buona dentatura, insomma. C'è qualche ci sono, spazio? Di, ci sono, esatto, un po' esatto. di spazi. Vediamo i canini che non sono in forma colora, se non sbaglio. Comunque abbiamo dei denti che eh, o c'è molto spazio o sono per così dire storti. Allora sicuramente questo, questo sorriso... Informale. No, non ma ci mancherebbe. Sicuramente in questa immagine il paziente non stava sorridendo in maniera effettiva ma stava più... Quasi che stia volendo mostrare sia i denti superiori che inferiori, uh, però sì, si potrebbe andare, vediamo come giustamente dice, delle forme diverse tra i denti dal lato destro e lato sinistro, ci sono delle superfici sui denti inferiori che sono un po' consumate e quindi si potrebbe intervenire con, con delle faccette per riequilibrare le, le dimensioni e i volumi assolutamente. In generale qua ci sono proprio tra un dente e l'altro. Sono degli spazi, v, si esatto, esatto. Si, si. Chiamano, si chiamano diastemi quando c'è uno spazio superiore, cioè quando i denti non sono a, a contatto, assolutamente. Andando avanti con l'età, mm -hmm. perché gli interventi quelli sono, ma ovviamente più si va avanti con l'età, più la dentatura è, come dire, è più debole, più mm -hmm. a rischio. Allora come si intensificano, come cambiano anche, perché no? gli interventi per mantenere una bella dentatura ah. e quindi Allora, so. la prevenzione ovviamente prima di tutto sì. quindi controlli e, e pulizie andando avanti con, con gli anni quello che succede è un assottigliamento del, dello smalto quindi i denti risulteranno sempre un pochettino più, più gialli eh, in quanto la superficie sottostante, la dentina ha, è più cromatica, è più colorata rispetto alla, allo smalto che invece è quello che dà il colore effettivamente bianco eh, che abbiamo quando siamo più, più giovani e, in realtà ci sono tantissimi pazienti che arrivano avanti, vanno con, avanti con gli anni con tutti i propri denti sani perché hanno mantenuto i controlli nel tempo e in quel caso i trattamenti che si possono andare ad effettuare sono uh, gli stessi che uh, vengono effettuati sul paziente giovane quindi eventualmente o ricostruzioni o, o faccette se parliamo soltanto di estetica uh, Quello che uh, si verifica generalmente andando avanti con, con l'età soprattutto nei, negli uomini e ehm, il problema di cui parlavamo prima, quindi un pochettino il consumo del, dei denti e quindi la necessità di ricostruire eh, tutte le, le superfici del, eh, sia dei molari che dei denti davanti, quello è quello che si, occupa, che si verifica maggiormente generalmente con l'età. Ecco, se parliamo appunto di prevenzione, allora mh, al di là, e questo è praticamente ovvio, dicevamo caffè, sigarette, anche tè, poi vabbè mirtilli, liquirizzi, cioè quello che sporca i denti, c'è uno stile di vita in generale da mantenere? Allora, per quanto riguarda l'alimentazione, ovviamente quello che bisognerebbe ridurre, ma per la salute anche in questo caso è più sì. generalizzato, sono gli zuccheri complessi. Mantenendo un'alimentazione ricca di fibre, verdura, eh, possiamo ovviamente mantenere anche una bocca più, più sana, perché eh, tutti quei cibi che non cambiano parte, troppo il pH all'interno della bocca non favoriscono la formazione di, di batteri e eh, lo sviluppo proprio di, di batteri all'interno della, della bocca, quindi tendenzialmente la, la classica dieta mediterranea poi è mm. quella che possiamo mantenere maggiormente. E lavarsi Vabbè, sempre lavarsi comunque. Quello sì era no, Lo so che è sì. ovvio, però eh, sì. la costanza, forse a volte, cioè non basta, credo, lavarsi tutti i giorni, sarebbe meglio anche più volte al giorno. Beh sì, certo. In teoria. Molta Tre gente volte al giorno. Al giorno. io lavo tutti i giorni. Tre è volte poco. al giorno, due ecco. minuti per volta. Ecco, appunto, è, non è eh, poco alla fine, eh, intanto abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea, pronto? Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Questa è una persona che non sapeva di essere in linea, secondo me avevo sentito rumori come di televisore. Ricordiamo sempre di abbassare completamente l'audio del televisore a zero, non deve esistere almeno finché fate la domanda. Poi se eh, volete andare a sentire la risposta della dottoressa davanti al televisore, quello va bene, ma quando fate la domanda non deve esserci l'audio, se no crea grosso, grosso eh, disturbo. Allora eh, 011 06 00 774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 per i vostri sms, whatsapp, questo diceva dunque tre volte al giorno, due eh. minuti eh. ciascuna, Adatto. ecco qua. Allora mh, dovremmo avere un'altra telefonata, allora sentiamo chi c'è in linea, pronto? Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Chi c'è in linea, in diretta, può parlare? Questo è quello di prima, secondo me. Come se ci fosse un volume bassissimo dall'altra parte. Mm, può darsi che sia quello. Allora, mh, dicevo, eh, dottoressa, è anche un tema, eh, questo dell'estetica del sorriso, molto in voga. Eh, sia perché c'è stata molta innovazione come ci diceva prima sia forse perché eh, sono nei tempi in cui viviamo c'è bisogno c'è voglia di migliorare Vogliate. il proprio sorriso allora noi facciamo un terzo tentativo speriamo non valga il proverbio non c'è due senza tre pronto chi c'è in linea pronto Mi si sente molto male però. Allora se ci può dire come si chiama Francesco. e da dove chiama. Francesco. Sì, da dove? Pronto? Francesco, ho capito bene. Sì, Francesco. Sì, prego. È in diretta, può parlare. Come sta? No, sentiamo male, sentiamo Ciao. male. Ciao anche a te, grazie, ma eh, dire, se avevo una domanda bene, altrimenti dobbiamo tagliare. 011 06 00 774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 40 254 per mandare sms o whatsapp. No, diciamo, tra eh, i campi più sviluppati degli ultimi anni c'è questo. C'è molta richiesta. C'è molta richiesta anche perché eh, ovviamente al, viviamo in una società in cui l'immagine è eh, fondamentale e quindi tutti quanti si affidano eh, al, ad avere un, un, buona, un bel aspetto e a risultare piacenti allo sguardo. Arriviamo da un periodo in cui ovviamente il sorriso è rimasto okay. coperto per tantissimo tempo. E allora Direi qua ci arriviamo perché è interessante l'epoca della pandemia Covid. Certo. Dovremmo avere una telefonata, proviamo. Pronto? Pronto? Chi c'è in linea? È quello di prima però. Dalla voce mi sembrava di sì, eh, però abbiamo capito che non si riesce, magari evitiamo anche di insistere, eh, errare, umanum, eccetera, eccetera. Allora, dicevo, dottoressa, no, eh, questo è, una, è un tema che abbiamo sentito in vari campi, uh -huh. di tornare un po' a curare il proprio corpo, il proprio aspetto estetico, abbiamo sentito anche con il nostro chirurgo plastico, l'autor cioè... Eh, la pandemia che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ha influito nella scelta? di. Ha influito, allora per, da un certo punto di vista ha permesso magari a chi eh, aveva il timore di dover affrontare delle cure e eh, di che fosse visibile l'intermezzo di eh, usare la mascherina un pochino come scusa per rimanere coperto per tutto il tempo del trattamento in modo tale adesso che possiamo, siamo un po' più liberi eh, far notare meno questa differenza, non è più una questione dall'oggi al domani, ma magari sono passati un paio di mesi. Da un altro punto di vista ci... Molti pazienti mi hanno riportato come l'uso delle videocall, dello smart working o comunque mm. delle riunioni tramite web vedendosi nella, nella videocamera, vedendosi in schermo si siano magari resi conto dei denti non perfettamente bianchi rispetto agli altri oppure del vedersi magari come poteva aver detto il collega Plastico magari la ruga in più, vedersi più stanco e quindi riavvicinarsi al... Alla, alla cura di, di se stessi, assolutamente, soprattutto nel momento in cui poi si è anche potuti ritornare un pochino a, a uscire, c'era la, la volontà di sentirsi bene e di, di stare bene con se stessi e quindi sicuramente ha influito anche su questo. Sì, eravamo tutti un po' in televisione, possiamo dire, con questi sistemi di videocollegamento sì. e quindi... Eh, di conseguenza, eh, sì poi vabbè ovviamente lo, lo dico perché credo esista anche questo aspetto, l'aspetto dei social network che è diventato impattante e conseguentemente anche un ricorrere. Certo. Eh. Sì, beh, vedendo comunque le persone online e eh, il confronto viene poi spesso naturale e di conseguenza si vuole assomigliare a quello che può essere il beniamino o comunque una per persona stimata seguita del momento, assolutamente. Fare allora, un bel selfie con una bella dentatura, un bel sorriso è diciamo, una cosa che piace ed è apprezzata, eh lo beh. sappiamo. Abbiamo un messaggio che ci è arrivato al 348 80 40 254, come si può allineare un canino disallineato, cioè non accavallato gli altri denti? Gianni. Buongiorno Gianni, allora eh, dipende da quanto il, il canino non è allineato, se è più in alto rispetto agli altri denti o se è leggermente eh, ruotato, eh, spesso è necessario eh, eseguire, una, mettere un apparecchio che può essere eh, o quello effettuato con delle mascherine trasparenti oppure eh, degli apparecchi fissi, in base a, il, a quanto il dente è, è spostato. Generalmente comunque con gli, degli allineatori trasparenti si può, si può risolvere. Eh, purtroppo nei casi in cui non, i denti siano sovrapposti o... Um, o ruotati la, le solo ricostruzioni o le faccette non sono sufficienti perché queste vengono applicate sul dente già esistente e quindi vanno comunque un po ad, ad appoggiarsi e a mimare la forma e la posizione del, del dente precedente. Quindi si possono fare piccole modifiche ma se la rotazione è importante come per esempio vediamo quella del, dell'immagine è necessario intervenire con una, un apparecchio. E a quel punto beh, ovviamente diventa più lungo, e più complesso, però si può arrivare a un risultato, il risultato al 100%. Ah, sì, diciamo. sì, sì, assolutamente si può raggiungere un risultato al 100%, eh, si può riportare il dente in, in posizione corretta e il trattamento è più lungo perché richiede un paio di, di mesi, non un paio di settimane di appuntamenti come invece è previsto per, per quanto riguarda le faccette. Generalmente si parla di un minimo di sei mesi per riallinearli. 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta 348 80 40 254. Per i vostri sms o whatsapp ci è arrivato un messaggio lo andiamo a leggere. Questo è bello ampio. Ho 61 anni, soffro di bruxismo, e i miei denti sono consumati. I dentini di sotto sono piccolissimi, ma nessun dentista mi ha proposto qualcosa per far sì che non arrivassi a questo punto. Mi rendo conto che digrigno i denti anche di giorno. Cosa posso chiedere al mio dentista? Allora, bisognerebbe sicuramente per prima cosa effettuare una visita delle lastre per vedere se i denti sono consumati soltanto perché, eh, per via del, del bruxismo, se si sono consumati magari anche per la presenza di carie o, o si sono rotte delle altre ricostruzioni. Se il problema è stato soltanto dovuto al, al bruxismo, quello che si va a fare generalmente, il trattamento è chiamato, così il termine se vuole parlare col collega, rialzo occlusale, cioè si vanno a ricostruire, ad aggiungere, della resina su tutti quanti i denti, sia dietro che davanti, sopra e sotto, in modo da eh, ridare l'altezza giusta, l'altezza originaria del, del dente. In questo modo i denti saranno, si consumeranno meno perché ri, eh, ricostruendoli tutti quanti i, ci sarà un maggiore supporto, una maggiore, una maggiore forza della resina. Anche nella masticazione, come vediamo nell'immagine, la parte eh, azzurra della, della fotografia che è in, in cera e questa è una simulazione che viene fatta quando si parla con l'odontotecnico, cioè con il, il tecnico che ricostruisce, che fa manualmente l'artigiano che ricrea le faccette piuttosto che eh, le, le capsule o i ponti. E in modo tale da far vedere al paziente quanto oh, materiale manca, quanto tessuto manca, si è consumato e quanto bisognerà andare a ricostruire. Quindi in questo caso si tratta sia appunto di ricostruire dove si è consumato, sia di garantire che in futuro... Il bruxismo danneggi meno. Esatto, come dicevamo prima, andando a ricostruire la superficie del, del dente, dovesse mai continuare la problematica del bruxismo, eh, verrà consumata la resina, il dente sotto rimarrà della stessa dimensione e soprattutto non, verrà, non diventerà più sensibile perché poi ovviamente consumandosi al centro del dente c'è il nervo e il dente rischia poi di diventare più sensibile o dovrà essere devitalizzato. Quindi in questo modo è una vera e propria protezione al, del dente. I nomi dei materiali che vengono usati solitamente o sempre di più nei vari tipi di trattamenti estetici? Nei trattamenti estetici si usa generalmente o la, il composito che è una resina dello stesso colore dei denti a diverse gradazioni in modo che si possa adattare al, al colore di ogni paziente e, oppure si possono usare le, la ceramica che è il, il materiale più estetico che abbiamo per traslucenza e eh, lucentezza o infine quando si fanno delle capsule quindi delle ricostruzioni che eh, ricoprono a 360 gradi il, il dente sia sul dente naturale che sul, uh, sull'impianto possono essere utilizzati dei metalli, uh, metallo, un metallo che viene chiamato che zirconia, che è un metallo bianco così sempre da uh, evitare quei bordini grigi che si vedevano una volta, che si usavano una volta ricoperti anche a sua volta da, da ceramica in modo tale che il risultato estetico sia sempre il migliore possibile anche perché lo zircone, se non sbaglio è un po' il simil diamante sì, certo le, quello, sì, lo zircone è quello diamante la, la zirconia è un metallo è bianco, sì, sì è diverte sì, 011 06 00 774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 per sms o whatsapp. C'è anche una sorta di predisposizione genetica? Mm, si dice, questo è un luogo comune, si dice per esempio che popolazioni africane, nere così abbiano sempre questi denti bianchissimi. In realtà il colore che noi vediamo è dato uh, dal contrasto con la, la pelle e mm. la carnagione. Mm. Quindi eh, a volte sembrano i denti più, più bianchi di quello che poi realmente sono in, uh, dal vivo. Quindi il colore no, no non c'è tanta genetica, non c'è tanto, non predisposizione genetica per quanto riguarda invece magari altre la predisposizione alle carie o alle mm. malattie um, delle gengive, prodontali, quello sì. Ci è arrivato un messaggio, lo andiamo a leggere. Il mio nipotino di due anni ha i molari solo dalla parte destra, uno sotto, uno sopra, da quasi eh, due mesi. Può avere in futuro problemi alla bocca. Allora, a due anni... Ehm, bisognerebbe già avere qualche dentino in più rispetto a, a soli due, due denti in quanto i primi dentini gli incisivi inferiori eh, iniziano a uscire verso i sei mesi quindi se effettivamente i denti in bocca sono solo questi due è bene portare il, il bambino magari a fare un controllo dal, dal dentista eh, faccia conto, se no, se invece ha solo due molari e gli altri denti faccia conto che i bambini... Ehm, finiscono di mettere i denti da latte intorno al 36 mesi, mettono l'ultimo molaretto e poi dai 6 anni inizieranno a, mettere, a cambiarli con quelli definitivi. Dovremmo avere una telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama Buongiorno. Da dove chiama? Buongiorno, da chiamo sono, sono Alicia, vorrei chiedere un'informazione alla dottoressa. Buongiorno. Prego. Dottoressa, volevo chiedere... Mia figlia ha 52 anni, ha fatto un impianto due anni fa e uh -huh. adesso sono da fine di agosto che le faceva male, io pensavo che, ma speriamo che solo, eh. invece ha eh, dovuto toglierlo perché mh, non si stava facendo delle infezioni sotto. E, può, può, può succedere. e poi un'altra so, domanda, quanto deve passare da quando la, si perde l'impianto a, a rifarlo di nuovo, più o meno? Allora, può succedere che un impianto venga perso perché eh, come, ehm, la, come si, causa, si ammala la gengiva e l'osso intorno al dente si può ammalare la gengiva e l'osso intorno al, all'impianto e quindi formare un'infezione. E perciò per questa è una cosa che, che può succedere. Eh, la, la tempistica che si deve attendere tra la rimozione dell'impianto e, e la messa di un, di un impianto nuovo eh, dipende dal quantitativo di osso che è, è rimasto al, nella zona in cui l'impianto deve essere messo generalmente si effettua una prima radiografia, un primo controllo a distanza di un mese e da lì si fa la valutazione. Se l'osso è sufficiente si può procedere al riposizionamento dell'impianto, mm. se invece fosse necessario aggiungere dell'osso, allora in quel caso bisognerà aspettare ancora due o tre mesi. Ho capito. Posso chiedere ancora una cosa? Certo. Eh, allora. allora, può dipendere che ha perso questo impianto, perché mia figlia è andata in, è andata in preopausa abbastanza presto, 45-46 anni, e adesso c'è lo stroboroso. Può succedere che dipenda dipende da quel teoroso che anche il vende non non tiene l'osso del non... Ci sono delle... Non ci sono in realtà delle correlazioni così, no. Eh, no, così forti riguardo alle, alle due cose. Sicuramente eh, c'è una componentistica, c'è un influsso ormonale su quello che sono le problematiche a livello eh, gengivale, perché gli ormoni femminili si accumulano spesso a livello gengivale, però quello riguarda più un'infiammazione, un sanguinamento, che un'effettiva eh, correlazione tra la presa di aver perso l'impianto. Generalmente questo si va l'impianto viene perso o se eh, si accumula del tartaro delle placche, so, della placca sotto la gengiva eh, oppure nel momento in cui appunto, è venuto a formarsi un ascesso e quindi eh, l'osso si, si è ridotto e l'impianto sì. avrà iniziato a muoversi. C'è stata un'infiammazione quando succede una cosa del genere? Eh allora? certo, eh sì. Eh, grazie mille dottoressa. Ci mancherebbe, le auguro buona giornata. Grazie a lei, grazie a lei naturalmente 011 06 00 774 per le vostre telefonate 348 80 40 254 per sms o whatsapp. Dottoressa Carbegna, la domanda gliela devo fare, costi indicativi? In realtà dipende dai, dipende dai trattamenti perché non sono piani di cura eh, standard, nel senso che non esiste un pacchetto uguale per, per tutti. Eh, in base ad ogni paziente si valuta insieme eh, il materiale che deve essere utilizzato e quello ovviamente, la, il, la resina, ha un costo inferiore rispetto alla ceramica. Eh, se, è, eh, se si può andare a, appunto, a lavorare solo su due o tre denti o se si deve ricostruire 16 denti sopra eh, e sotto. Cioè dipende un attimino dal dal piano di cura che si va a decidere, a decidere insieme, quindi eh, vengono sempre fatte magari più proposte generalmente al paziente in modo da poter andare incontro alle, alle diverse esigenze, e, però non esiste un pacchetto preformato uguale per, per tutti. Ma è successo un so, di qualche paziente che sperava davvero di avere il sorriso di Giulia Roberts e poi dice, ma eh, no, giustamente uno è la propria fisionomia certo. resta quella, non si può cambiare completamente. Però ecco. No, ma in realtà fortunatamente come dicevamo prima tramite la possibilità di far vedere al paziente il, il, il possibile risultato, prima, ecco, sì, sì. Esatto, si fanno proprio delle, delle vere e proprie, si chiama mock-up, una previsualizzazione del paziente che viene fatta in bocca al paziente, quindi lui si vede con lo specchio, si può fare le foto, va a casa, può parlare con amici, parenti e in questo modo è consapevole di quello che eh, sarà il risultato, anche nei casi in cui si vada a... Non, non ricostruire i denti già presenti ma Uh, si vada a rifare una protesi o si vada a mettere degli impianti dove non ci sono più i denti si e quindi si debba rimettere i, rimettere i denti tutti, tutti i denti dentro no, no, no, in una bocca uh, si chiede sempre al paziente comunque di portare delle fotografie e, e si fanno delle prove estetiche perché lui abbia coscienza di quello che sia risultato e si possano effettuare le modifiche perché poi ovviamente fino a un certo limite come dicevamo si può um, eh, si modificare e quindi lui si ha contento e soddisfatto di quello che sarà il risultato sì, a proposito di soddisfazione prima la Regia ci ha proposto una foto emblematica qui è stato un capolavoro eh, in un certo senso tra l'altro eh, così la fessura a metà eh, di recente era diventata anche famosa se sì, io mi riferivo all'altra quella proprio frontale famosa per, perché c'era una famosa modella che sì. ce l'aveva mi ricordo eh, però ecco Silviastema sì, eh, esatto. tra i due denti Assolutamente, ci sono state tante classico, persone che hanno iniziato a chiederlo dopo averlo visto, ovviamente il diastema. E cioè, sì. Al contrario, mi dice addirittura sì. che poteva essere carino avere un sì. leggero sì, esatto. Ah, addirittura. No, il mock-up, come dicevamo prima, permette di eh, dare idea di quello che sarà il, il risultato, assolutamente. 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta 348 80 40 254 per i vostri sms o whatsapp. E io non so se mh, parlando del periodo Covid c'è stata anche una forma di trascuratezza da parte dei pazienti, ovviamente questo è eh, un, se c'è stato e poco ontoiatrico sì. tra virgolette. Però parlando di zuccheri, di prevenzione, di brutte alimentazioni, intanto mm. la mascherina davanti nessuno mi vede, poi uno arriva a togliersela perché da un po' di mesi sì. si può togliere e eh, magari... Eh, non è, è tutto come, si, come era prima diciamo che forse i primi mesi c'era comunque un po' più di paura soprattutto di andare in uno studio dove comunque in uno studio medico dove c'erano tanti pazienti o abbiamo avuto delle linee guida molto restrittive sul numero di pazienti che potevano entrare sulle tempistiche di un appuntamento e l'altro e quindi tante persone temendo il, il contatto un assembramento eh, hanno aspettato un paio di, di mesi prima di tornare dallo studio e poi nascondere un po' dietro alla scuda dell'EMA c'è stato il Covid, eh, quindi ho saltato l'appuntamento. Non, non sono venuto per un po' cioè. e quello, può, quello è capitato sicuramente. Sì, questo è stato un problema anche diffuso: la paura delle, dei pazienti ad certo. andare negli ambulatori, negli studi e negli ospedali. Eh, la Regina intanto proponeva delle immagini incredibili, magari dopo le vediamo. Dovremmo avere una telefonata. Pronto? Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Nessuna telefonata, nessuna telefonata. Allora, riproviamo, magari non hai capito. Pronto? Chi c'è in linea? Sì, buongiorno. Eccolo. Buongiorno, come si chiama? Eh, da dove chiama? Eh, chiamo da Novara, volevo fare una così, eh, volevo spiegare il mio sistema. Mi hanno fatto cinque anni fa un impianto, diciamo, eh, sulla, sulla parte inferiore eh, con quattro perni. Ok. Eh, L'altro giorno tre perni sono usciti, mi è uscito tutto, diciamo, il ponte. E cosa devo fare? Per favore, se può comunque abbassare l'audio del televisore a zero, che magari la dottoressa avrà anche delle domande, se ci ricorda come si chiama, basta il nome, senza cognome. Angelo. Angelo Novara. Buongiorno, Angelo. Allora, eh, ma i perni son, erano stati inseriti dentro al dente o dentro l'osso? L'ho fatto dentro rosso, erano quattro perni eh, davanti no? e, uh -huh. e, e a un certo punto mi si è aperto tutto e tre perni sono usciti assieme diciamo, ai denti e un perno è rimasto dentro. Okay. Quello, allora, quello che le consiglio ovviamente è di andare a effettuare una visita dal, dal dentista che ha effettuato il, il lavoro in modo da valutare se magari questi perni si sono, si sono tolti o per uh, un'infezione un che è venuta a crearsi oppure se uh, è possibile andare a, a riposizionarli. Generalmente se mi dice che erano degli impianti dentro l'osso bisognerà rifare l'intervento. Se invece deve rifare ancora tutto l'impianto? Deve rifare? Sì, generalmente sì. Se aveva degli impianti vuol dire doverli rifare, non si possono né riutilizzare quelli che si sono tolti. Eh no, anche, anche perché vedendoli sono arrugginiti è una cosa pazzesca. E, se, adesso, eh, adesso poi cioè, nel desiderare rugginiti magari sono solo un pochettino, si sono, sono macchiati o altro, perché il materiale con cui vengono fatti gli impianti è titanio, quindi difficilmente. sono di colore scuro. Quello può essere. Tre, eh, ma è strano che uno è rimasto dentro e tre sono usciti. Eh, quando me l'ha fatto mi hanno detto che c'era l'osso e eh, adesso se sono usciti qualcuno mi ha detto eh perché eh, so, l'osso non, non, non si è formato. L'osso può, io... soprattutto se l'ha fatto cinque anni fa nel tempo, eh, magari se non ha effettuato i controlli ogni sei mesi o se eh, ci, si, è, si è formato. I controlli io l'ho fatto, fino a un mese fa erano stabili eccetera. Eh, bisognerebbe fare una radiografia e vederlo dal vivo per darle una risposta precisa ipoteticamente se un impianto si toglie è perché c'è stata un'infezione intorno eh, quindi bisogna capire qual è il motivo per cui si è formata l'infezione però quello senza effettuare una visita è difficile poterle dare una risposta no, no, diciamo più precisa Le persone che mi fatto questo eh, adesso non ci sono più quindi non posso rivalermi per niente And devo andare da altre persone per forza Eh, quello sì eh. Se la persona non, non pratica più, se il collega è andato in pensione e non pratica più dovrà rivolgersi a un altro collega. Sì. Grazie. Mi scusi, per non fare ancora gli impianti e quindi rifare il buco, contro il eh. largarlo, eccetera, eccetera. Non c'è un sistema eh, senza fare la dentiera, ma diciamo con delle eh, graffette, così io le chiamo così, che possono eh, sopperire questo discorso. Eh, per avere dei denti fissi o ci si appoggia a dei denti già esistenti oppure l'unica altra possibilità sono gli impianti. Grazie, grazie dunque. Se poi avrà modo di fare la radiografia magari nella prossima puntata ce la può anche mandare noi proviamo. Ah, a vedere, Ha detto questo alcune fantasie che a volte hanno i pazienti, a proposito ha toccato un argomento importante prima, stanno tornando i pazienti finalmente? Dopo sì dire, assolutamente, questo. fortunatamente adesso la situazione è ovviamente sotto, sotto controllo, devono, vengono comunque utilizzate tutte le, le precauzioni del, del caso, eh, però sì c'è minor timore di accedere agli ambulatori e agli ospedali assolutamente. Le graffette effettivamente non le avevo ancora sentite, poi era metaforico il signore. per Sì, penso di dire, in realtà però... che ci sono alcune protesi mobili che vengono an ancorate tramite dei pusuar in realtà come fossero quelli da, da sarta e quindi che si incollano, al, si attaccano tramite questi pusuar, però ovviamente la, la bolla pallina è attaccata al dente o un impianto, non è attaccata alla gengiva e quindi bisogna sempre avere una fonte di ancoraggio alla bocca per avere qualcosa di fisso. Allora 011 06 00774 per le vostre telefonate 348 80. 42,5,4 per i vostri segni siamo quasi in conclusione ma qui abbiamo un'immagine esplicativa. Dottor. Questa è una protesi mobile che viene ancorata a due impianti posizionati nella, nella mandibola e quella pallina che vediamo sopra eh, trova il suo appoggio all'interno della protesi, quindi il paziente può mangiare avendo un qualcosa di fisso che non si muove ma eh, la sera poi per pulirla può rimuoverla, pulirla e ri adagiarla. Sulla gengiva. Una soluzione intermedia tra una protesi mobile e una protesi fissa sugli impianti. Esatto, perché, qui torniamo all'inizio, però con i microfoni spenti, tutto quello che si può fare anche in terdetrap pur di evitare, se possibile. La dentiera è affine. Beh, sicuramente una, quella, una dentiera, le, comunque le protesi mobili hanno degli svantaggi rispetto a tutto ciò che è fisso, sia di mobilità, possono creare delle ulcerazioni sulla gengiva. Si, addirittura la protesi superiore, essendo molto vasta sul palato, eh, riduce anche la percezione del gusto dei pazienti perché va a coprire alcune delle papille gustative che abbiamo sul palato, può dare il riflesso del, del vomito. Hanno diversi svantaggi le protesi mobili rispetto a quelle fisse. Assolutamente sì. Ok, direi che noi siamo arrivati sì, in conclusione, lo spazio a nostra disposizione è praticamente terminato. Io ringrazio i telespettatori e naturalmente ringrazio la Toiate, la dottoressa Giorgia Carpegna per essere stata qui in studio con noi. E naturalmente a presto, ancora eh, qui in diretta con Buongiorno Dottore, nostra trasmissione medica che ritorna, come anche Buongiorno Avvocato, come sempre dal lunedì al venerdì dalle 14. Grazie dunque per averci seguiti, buon proseguimento di giornata.